spesso pensiamo che gli altri facciano più sesso di noi, ma non è sempre così. Sono Marco Giacobbi, faccio lo psicologo e in questi video rispondo alle domande più frequenti che vengono fatte dai miei assistiti oppure dai lettori del mio blog. Lo scenario tipico è quello dei 5 minuti che precedono una seduta di coppia. Se uno dei coniugi arriva un po' prima, capita che mi chieda, magari un po' imbarazzato, una domanda del tipo: "Marco, posso chiederti una cosa, secondo te quanto sesso è giusto fare in una coppia? Ebbene, questa è la domanda alla quale cercherò di dare una risposta in questo video. Partiamo dalla scienza, come al solito, e le variabili che sono, o meglio, le variabili sono quell'insieme di cose che influenzano il desiderio sessuale, sono numerosissime. Ad esempio, l'età, l'età anagrafica, gli anni di durata della coppia, i livelli ormonali, quelli neurotrasmettitoriali, lo stress esperito, il tono dell'umore, la conflittualità nella coppia, lo stato di salute, farmaci che eventualmente stiamo assumendo. E altro ancora. Pensa poi a come certi eventi possono influenzare il desiderio sessuale. Un esempio, tratto dalla mia vita recente, è quello del diventare un felicissimo papà. Di conseguenza, a questo evento, il mio livello di testosterone molto probabilmente è diminuito alla grande e ho anche molto meno tempo da impiegare in comportamenti intimi ahimè insomma il discorso è molto complesso è difficile da semplificare in poche frasi e del resto la domanda di quante volte fa sesso una coppia è una domanda che si è provata a fare la scienza Ricerche fatte sulla popolazione occidentale mostrano medie che vanno dalle tre volte alla settimana a qualche volta al mese. Per cui anche dal punto di vista della ricerca non è che ci sia tutto questo accordo. Il problema di queste ricerche è spesso che ci sono molte variabili implicate e spesso la gente mente, esagera un pochettino nel rispondere. Ma mettiamo che per ipotesi sia vero quanto dice una delle ricerche, una delle ricerche con campione più esteso, dove per campione intendo il numero di soggetti che hanno partecipato alla ricerca. Il link dovresti trovarlo qui sotto nella descrizione, se fossi interessato. Quindi, supponiamo che, secondo questa indagine autorevole, il numero medio di rapporti sia di due volte alla settimana. Questo numero dice tutto e niente, nel senso che rappresenta una media, e una media è un'approssimazione. Pensa, per esempio, alla media del reddito degli italiani. Credo che sia intorno ai 20.000 euro sono sicuro che molti di coloro che stanno ascoltando hanno redditi più alti bene oppure hanno redditi più bassi in fondo il valore medio è un artefatto statistico del quale pochi si riconoscono ad ogni modo più avanti prometto che proverò a rispondere in modo adeguato alla domanda con la quale ho aperto quella sul sesso e quanto sesso si fa in coppia prima tuttavia mi preme di sottolineare un aspetto che probabilmente è più importante che riguarda la soddisfazione che deriva dal sesso in una coppia. Ebbene, ebbene sì! Perché di solito chi mi chiede quanto sesso si debba fare in una coppia è perché è un problema ed è insoddisfatto o della quantità di rapporti o della qualità dei rapporti. Magari ne vorrebbe di più, magari ne vorrebbe di meno, o li vorrebbe diversi. E allora penso che la cosa importante in questo caso, per un terapeuta, sia di stimolare il discorso nella coppia. Nel senso che se è il caso tuo che non stai ascoltando questo video e hai problemi di sesso nella coppia, la prima cosa che sarebbe auspicabile tu facessi è di parlare, di parlare con la tua compagna, con il tuo compagno, in un modo del tipo molto aperto. Io chiederei per esempio, cara, ti voglio bene, ti amo alla follia, mi piacerebbe fare l'amore più frequentemente, cosa ne dici? Ti va di parlarne? Ecco che con una domanda del genere il partner è stimolato a parlarne, ad accettare, oppure tirare fuori eventuali problemi. Tornando alla domanda iniziale su quanto sesso sia, giusto, sesso sia giusto fare in coppia, io penso che una risposta univoca non esista. E penso che se una coppia ha un basso desiderio sessuale, stanno bene, si amano alla follia, e allora va bene così. Perché andare a cercare il confronto con altri? Quanto sesso fare è una scelta intima, personale e della coppia e non ci dovrebbe essere bisogno di confrontarsi con medie, amici, parenti o star del cinema. Quindi, se la coppia è soddisfatta dal punto di vista del sesso, direi di non preoccuparsi dei numeri. Se invece uno dei due partner non è soddisfatto, allora, scusate se mi ripeto, scusa se mi ripeto, è meglio aprire un sereno e sincero confronto. Spero di essere stato utile, di non aver annoiato. Grazie e alla prossima. Ciao ciao.